Ciao ragazzi e ben ritrovati in questo nuovo video, io sono Fabrizio e quelle che state vedendo scorrere dietro sono le immagini di una delle mie gare più epiche che io abbia mai vissuto. Si tratta della quinta gara del campionato TCRC del 2015 su Assetto Corse organizzato da Andrea, il mio carissimo amico. Siamo al Mugello, siamo, sono su una BMW M3 GT2, quella nera, e eh, mi trovo praticamente in mezzo a Lollo 94 ed N80. Perché vi sto parlando di questo? Perché vi sto per far vedere cosa intendo io per comportamento in pista corretto. Adesso, non è per dire io sono il migliore, io, no, È solo un esempio di quello che bisognerebbe vedere in pista, non ho nessun tipo di pretesa perché è uscito in modo molto naturale e perché um, a me piace guidare sportivamente, quindi se io vi dico, vi devo anche far vedere ed ecco perché ho scelto questa gara che per me rimane una delle più belle che io abbia mai vissuto pur lottando ragazzi per la quinta posizione, quindi non è assolutamente per eh, farmi il grande e il forte assolutamente, ragazzi mi conoscete bene, io umilmente volevo cercare di integrare quello che ho detto nel video precedente appunto per quanto riguarda il comportamento comportamento in pista e quindi per farvi vedere che è possibile poter lottare senza assolutamente andare a danneggiare l'avversario e, e si, ci può anche difendere senza danneggiare quello che sta dietro e unicamente per quello. Per me è stata una gara molto molto bella, agguerrita, sportiva e alla fine ci siamo divertiti tutti ed è per questo che ringrazio Andrea che ha organizzato quel fantastico campionato perché per me rimarrà nella mia storia delle gare online pur non essendo arrivato in classifica chissà che mi sembra quarto o quinto. Addirittura. però è stato veramente bello perché ci sono stati sorpassi, lotte continue, è stato veramente qualcosa di eccezionale e quindi per questo ve lo voglio proporre quindi vi lascio alle 3, ai 3-4 giri di questa epica gara per me con addirittura il commento mio personale che avevo fatto all'epoca la gara la trovate nella libreria dei miei video uno dei vecchi video quindi scusate anche la qualità ragazzi perché ha tre anni fa dove c'è anche il commento di Andrea che viene a darmi una mano appunto per fare il commento della gara interna questi però sono i momenti salienti dove c'è soltanto il mio commento quindi ci vediamo dopo per il commento finale sulla Casanova si fa vedere, prova all'interno, sono molto molto vicini niente da fare, molto difficile qui comunque da proporre una un sorpasso, quindi vediamo sulla arrabbiata, Enoch ah, all'interno, no, non può, deve alzare il piede, <ride> molto veloce Enoch in questo tratto di corti del circuito, mentre vediamo all'interno il Fabri, si va a vedere la Lollo, ma deve anche controllare quello che succede dietro, Lorenzo agguerritissimo sicuramente dopo i due errori, il primo con Jogle dove c'è stato un contatto e poi in questo in cui ha perso due posizioni molto molto importanti, quindi Fabri sotto pressione per poter recuperare l'ollo davanti con un motore mostruoso, quella est l'est, qui di dietro Lorenzo, il nostro trenino qui alle Biondetti, Biondetti 1 e 2, mentre c'è Fabrizio Riva, inseguito da Andrea Barocchi, riusciamo ad a, a, a vedere di dietro, mentre Fabri si avvicina moltissimo qui alla, alla bucine però perde praticamente quel vantaggio che neanche la scia riesce a dargli e quindi invece doppia scia per Lorenzo che prova, prova a recuperare terreno prezioso come vedete il distacco che la SLS riesce a prendersi quindi in modo tale che possa comunque difendersi dagli attacchi eventuali da dietro intanto vediamo qui quadratura suggestiva della regia sempre sull'auto di Fabrizio Niceli prova l'attacco gli mette la pressione si fa vedere negli specchietti ma nulla imperturbabile Lollo decide eh, segue la sua traiettoria mentre Lorenzo prova ad approfittarli si fa vedere anche lui ma Fabrizio è molto concentrato cerca di trovare uno spiraglio sente di avere qualcosina in più rispetto a Lollo ma quell'auto lì è veramente potente e comunque Lollo c'ha il manico ancora è Lorenzo che si fa vedere molto molto insistente all'interno e all'esterno Fabris lotta comunque con le unghie e qui la sensazione è che le gomme comunque ne soffrono parecchio in questo questi momenti di bagarre Ian Fabris ancora a proporsi all'interno qui alla Correntaio, vediamo la Biondetti 1, molto rapido sulla 2 ora. E non cade all'esterno, cerca di farsi vedere. Vediamo come affrontano la curva di qui fa Fabriz recupera molto, però Lollo riesce ad accelerare molto prima e quindi in conseguenza poi con la potenza di questa Mercedes guadagna quel tantino che gli dà il distacco mentre Enoch attenzione qui potrà provare sicuramente l'attacco vediamo il Fabris decide di stare all'interno Enoch all'esterno è già largo ma il Fabris mantiene l'interno e quindi riesce a difendersi ancora una volta Enoch deve per forza di cose alzare il piede mentre il Fabris molto molto vicino a Lollo in questo momento sempre in questo punto in cui il Fabris guadagna qualcosa rispetto anche a Lorenzo che comunque è dietro questo eh, trenino dura adesso per due o tre giri vediamo se riusciranno a trovare spazi tra di loro mentre Lollo difende molto bene la posizione qui giù per la Palaggio quindi sulla no chiedo scusa era la Savelli per salire su all'arrabbiata 1 e 2 scarperia è un punto importante per poter superare dove Lorenzo ha tentato il colpaccio su Jogle, c'era cioè riuscito ma non è riuscito a tenere l'auto e quindi lì il patatrack per, per lui e quindi ha perso posizioni mentre ancora Lollo deve che in modo tale quasi a, simile a quelli dietro molto difficile una pista comunque molto rapida ma difficile da trovare spazi per poter superare il Fabris, ecco qui è molto vicino riesce ad accelerare vediamo si accoda Lorenzo perde un pelino l'occasione di potersi ravvicinare però la scia la doppia scia gli farà sicuramente guadagnare qualcuno, qualcosa è così all'interno dell'abitacolo di Fabrizio Viceli Interessante questo passaggio di gara in questo trenino. Vediamo no, se intanto facciamo un girettino per vedere se ci sono altre emozioni, ma rimaniamo qui che è importante, è qui che si avvicinano moltissimo le auto. Vede Lorenzo che prova a farsi ancora vedere. Difficile fare un doppio sorpasso qui. Ancora la Materassi, il Fabrizio sarà molto molto vicino, secondo me. Infatti lo è è qui che guadagna qualcosa è qui che deve sfruttare per rimanere dietro a Lollo Che comunque ha un motore portentoso Riesce a fare delle Delle Traiettorie importanti qui Mentre Lorenzo ha mordicchiato Anzi è andato proprio fuori dal tracciato E ha perso qualcosa Vediamo se il Fabris qui con meno pressione dietro Riesce forse a tentare qualcosa Ad avvicinarsi a Lollo Vediamo Qui all'interno forse frenata staccata, molto vicino niente Lollo è davvero forte in questo passaggio qui e Lorenzo è riuscito a riprendersi meritatamente quello che aveva perso in quella curva prima si fa vedere ancora nulla da fare, nulla di fatto ancora mentre Fabrizio Liva all'attacco su Andrea Balocchi vediamo se il Balocchi riesce a difendersi Oh, momento importante qui vediamo se fabrizio riva all'esterno la san donato ma alla meglio andrea balocchi che mantiene la posizione quindi torniamo sul sul trenino lì davanti abbiamo fatto il giro per vedere se c'erano cose emozionanti tanto andrea balocchi abbiamo visto che è uscito fuori per un errore ma torniamo qui sulla lotta tra i tre, ormai saranno 5-6 giri in questa emozionante lotta per la quinta posizione, quinta posizione sì, Vediamo il Fabris se prova all'interno. Sì ce la fa incredibile e ne approfitta forse anche Lorenzo. Finalmente ha trovato lo spiraglio Fabrizio Migeli per passare l'Ollo 94. Che adesso se la deve vedere contro Enoch. Che ha guaritissimo perché sa di avere comunque un passo sicuramente superiore all'Ollo. Ma anche di Fabrizio l'ha fatto vedere per tutta la durata di questa gara e quindi il Fabris che cosa fa ne approfitta e scappa via sarà difficile quindi per Lorenzo scavalcare Lollo l'ha fatto vedere fino a questo momento è stato un guizzo da parte del Fabris che ci ha lasciato un po' sorpresi anche in questa parte della, della gara e quindi vediamo se Lorenzo riesce comunque... A guadagnare qualcosa, ma attenzione perché non è detta l'ultima parola, perché l'ollo abbia abbiamo detto che abbiamo e abbiamo visto che ha un motore potentissimo in questa gara, mentre Fabris cerca di scappare via, eccolo all'interno, l'ollo vediamo se si fa vedere, ma deve alzare il piede e Fabris alla San Donato riesce a stringere bene all'interno, l'ollo un pochettino po un po' largo. Ecco, mettiamoci su Lollo che è al centro per vedere cosa succede, mentre il Fabris prende qualche metro che è qui in questa parte del tracciato che riesce a guadagnare qualcosa e lo vediamo che ha preso qualche metro, qui alla Materassi vediamo Lollo se riesce a recuperare qualcosa Bene ragazzi, come avete visto, quello che vi volevo appunto dire nel video precedente è che è possibile quindi con un comportamento corretto avere comunque delle gare epiche poter superare il proprio avversario dopo aver fatto 2 3 4 5 giri di studio per poter pretendere di poterlo superare senza recargli danno. Quello che volevo dire, non era per farvi vedere la mia gara, giusto per farvi vedere io personalmente come mi cerco di comportarmi in queste situazioni e come si sono comportati anche i miei amici che erano in pista insieme a me, insieme a me quel giorno lì. Quindi ragazzi... Non esitate a lasciare un commento, ditemi cosa ne pensate, perché no condividete insieme a me le vostre esperienze, se il video vi è piaciuto un pollice in su, non esitate a iscrivervi al canale tanto è gratuito, ricordate di attivare la campanellina qui sotto per essere notificati quando pubblico un nuovo video, noi ci vediamo alla prossima, da Fabris è tutto, ciao!